Prima ho parlato al Consigliere Penunzio, adesso parlo al Consigliere Figliomeni. Lo ricordiamo al Consigliere Figliomeni. L'Atari non aumenta, legga bene. No, no lei ha interpretato malissimo, a modo suo, come voleva lei, ovviamente. Basta andare a vedere l'Atari dell'anno scorso. Lo guardi, l'ho detto, le mette pari e vedrà che gli importi sono leggermente inferiori, per cui la Tari non aumenta, va bene che siamo in campagna elettorale, però non è corretto andare a raccontare delle sciocchezze alla città eh, noi ci troviamo a, ovviamente ad approvare questa, eh, questa delibera, eh, una delibera ovviamente molto eh, molto importante eh, ci Riteniamo che questa amministrazione abbia fatto un lavoro importante, soprattutto sui conti, l'ho detto anche prima, sui conti abbiamo risanato questa azienda, l'abbiamo risanata fino in fondo, sono quasi 700 milioni che abbiamo inserito nei bilanci eh, di AMA e dunque noi ci teniamo a questa azienda, come abbiamo fatto con Atac, la manteniamo pubblica perché questo è stato il nostro impegno, è un momento di forte, di difficoltà, di forte difficoltà, lo sappiamo bene, qui c'è una responsabilità molto forte della Regione che non individua i siti dove portare i rifiuti, le discariche, e dunque nel momento in cui la Regione fa il suo e individua i siti dove portare i rifiuti, a quel punto i rifiuti vengono tolti dalla città. Eh, lo so che eh, viene fatto anche un po' apposta per dare la colpa a questa amministrazione, ma non è carino avere questo tipo di atteggiamento e farlo pagare ai romani per, una, per un attacco di fatto politico. La maggioranza voterà a favore di questa delibera. Grazie.